Ok, siamo qui con una lavoratrice della Fudora, o meglio dire ex lavoratrice Fudora, eh, Ilaria, che insomma non, eh, non fa parte del, del gruppo che abbiamo visto in piazza negli ultimi giorni, ovvero quello di, di coloro che fanno le consegne in bicicletta o in... In scooter ma fa parte del gruppo delle promoter di quelle che portano i volantini uh, e spingono la gente appunto ad acquistare Uh, cibo su Fudora, uh, la quale negli ultimi giorni, assieme a una suo collega, ha ricevuto una strana comunicazione dall'azienda. E laria, vuoi raccontarci che cosa è successo? Allora, venerdì mattina, dopo l'ultima riunione informale a cui io e quest'altro collega abbiamo partecipato, eh, riguardante appunto le condizioni contrattuali dei rider. Noi abbiamo partecipato in un informale nel senso che ci volevamo interessare a quello che stava succedendo ai nostri colleghi. Eh, abbiamo appunto ricevuto una chiamato dal responsabile delle promoter che ci diceva di fatto che noi non avremmo più lavorato per Fudora. Il nostro contratto in realtà scade il 30 di novembre, quindi non c'è stato stracciato il contratto, noi non siamo in realtà state licenziate, siamo semplicemente insomma, Ci è stato detto che non avremmo più lavorato, che non ci sarebbero più stati assegnati i turni perché abbiamo partecipato alla rivolta eh, dei leader. Quindi insomma, io e questa collega ci ritroviamo ad oggi senza lavoro. Eh, ovviamente il lavoro di Fudora non è l'unica entrata su cui ti puoi basare perché comunque le condizioni sono quelle che insomma, sono. Eh, e tanto quanto le condizioni dei rider, tanto quanto quelle delle promote, insomma, non è che proprio navighiamo nel loro e, e quindi insomma ci troviamo senza lavoro e per aver essenzialmente dato solidarietà ai nostri colleghi. Uh, quindi, insomma, questa è la nostra situazione. Quindi il vostro contratto, non pre nonostante il fatto che sia ancora in piedi, non prevede un minimo di turni settimanali no, no, o no no, no, no, no, no, è un contratto, diciamo, a chiamata, di collaborazione a chiamata, quindi in base alle tue disponibilità e in base ai turni che l'azienda mette a disposizione, ti prenoti tramite questa insomma, quest applicazione che ti scarichi dall'app da store piuttosto che da, insomma, da Google Play e, e ti inserisci appunto nei turni dalle tue disponibilità mm -hmm. e poi l'azienda diciamo a sua decisione decide quali turni assegnarti o meno. Noi eh, siamo state cancellate, il nostro profilo è stato cancellato dall'applicazione quindi non possiamo neanche più vedere i turni e comunque anche se li potessimo vedere non, non ci verrebbero appunto assegnati come c'è stato. Detto venerdì scorso dal responsabile del promotore di Fulora. E tu chiameresti questo tipo di operazione licenziamento piuttosto che mobbing? In che modo la potresti definire? Ma allora, mobbing non lo possiamo definire in realtà perché noi non siamo dei dipendenti. E certamente c'è qualcosa di molto simile al mobbing, nel senso che comunque è una situazione abbastanza un senso d'ansia che in realtà ci ha accompagnato in questi mesi di lavoro con Fudora ma che negli ultimi giorni si è acutizzata parecchio diciamo e quindi, quindi nulla, io la chiamerei un insomma un, un licenziamento un po' particolare ma sicuramente parliamo di forme comunque di lavoro che sono... Eh, tra virgolette nuove o che comunque stanno emergendo e vengono anche insomma, eh, categorizzate piuttosto la gig economy insomma. E quindi direi che sì, in realtà siamo state licenziate ma non licenziate Io, un licenziamento non licenziamento, lo definirei Senti, um, a proposito di invece delle condizioni di lavoro in cui vi trovavate quando stavate lavorando per Fudora, come funziona sì. il ruolo e il, la, la turnazione Uh, di questa parte del, della forza lavoro Fedora. Uh, le promoter si prenotano nei turni che vengono proposti dall'azienda. Uh, sostanzialmente le, um, sono di due tipi le attività, sono le attività di quelle che vengono chiamate hand-to-hand, -hand, che sono le attività di volantinaggio che vengono svolte al di fuori delle stazioni della metro, piuttosto che per strada i sabati pomeriggio, eccetera, poi ci sono invece degli eventi. Ehm, organizzati da Foodora Stesso che vengono, ehm, sono soprattutto eventi serali al di fuori dei ristoranti quindi questa è sicuramente l'attività ehm, che facciamo e noi partiamo da una paga base che è una paga oraria che è di 5,20€ all'ora. Uh, che è più o meno equivalente a quella dei rider sì no e che equivaleva a quella dei rider prima che appunto venisse introdotto il cottimo co a 2 70 consegna quindi c'è da dire che da, dalla nostra parte le promoter vengono trattate leggermente meglio dall'azienda perché comunque hanno una paga oraria fissa tu lavori 8 ore sai che prendi quello i rider invece è per questo che noi ci eravamo interessati anche alla loro condizione i rider ormai possono lavorare in teoria due ore, prendere un turno due ore, ma se in quelle due ore non effettuano nessuna consegna in realtà hanno regalato due ore all'azienda e questo è un ottimo, insomma, un po' un regalare del tempo, ecco. E quindi questo. Ho capito, va bene, grazie. Grazie a voi.